problema inserire in Blockly Games Film il codice adatto a fare in modo tale che questo cerchietto, questa pallina, descriva una traiettoria parabolica quando cl clicco sul tasto play, quindi quando il tempo scorre da 0 a 100, descriva una traiettoria parabolica fatta in questo modo, parta dall'origine, raggiunga quota 80 e poi scenda di nuovo fino al punto di coordinate 100 0. Allora, per fare una cosa del genere è ovvio che dobbiamo conoscere l'equazione di questa parabola, quindi ce l'andiamo a calcolare. Noi abbiamo che cosa di questa parabola? Abbiamo le due intersezioni con l'asse x, 0 e 100, e poi abbiamo le coordinate del vertice. Sappiamo che il punto più alto raggiunto dalla parabola deve essere a quota 80, quindi è ovvio che 80 l'ordinata del vertice ed è altrettanto ovvio che la scissa quindi deve essere 50 perché la scissa del vertice è la media aritmetica tra le due eh, intersezioni con l'asse x. A questo punto come facciamo a trovare l'equazione della parabola? Beh, abbiamo vari modi due sono abbastanza comodi tutti e due il, la primo, il primo modo è quello di fare riferimento alla vertex form, quindi a questa, dove però al posto di yv e al posto di xv inserisco le coordinate del vertice, quindi qua ci va meno 80 e qua meno 50, quindi si tratta di... Ehm, ci basta calcolare quanto vale a, cioè il parametro legato alla forma della parabola e alla sua concavità, o altrimenti sfruttiamo il fatto di conoscere le due intersezioni con l'asse x e quindi sappiamo che la parabola sarà data da A, che è lo stesso parametro di sopra, quindi legato alla concavità, per un fattore che si annulla quando x è 0, ed è banalmente x, più un fattore, scusate non più, per un fattore che si annulla quando x è 100, quindi x-100. meno Allora, intanto in entrambi i casi si tratta di calcolarsi A. A abbiamo detto che è delta y fratto delta x quadro dove delta y è y meno l'ordinata del vertice y è l'ordinata di un punto qualsiasi della parabola fratto x che è la scissa di un punto qualsiasi ma ovviamente lo stesso punto che ho scelto sopra meno la scissa del vertice al quadrato allora andiamo a prenderci il vertice che è qua poi, come punto, mi prendo l'origine, che è comoda, e quindi delta y, che cos'è? Dislivello verticale, la variazione delle y tra il vertice e l'origine è 80, e ovviamente è meno 80, attenzione, perché qui c'è y meno yv, quindi sarebbe 0 meno 80, fratto... Qui c'è il delta x, ok, questo è delta x, questo era delta y. Quindi il delta x è 50, in realtà sarebbe meno 50, ma non ci interessa nulla del segno perché andiamo tanto a elevarlo al quadrato, quindi diventerà comunque positivo. Ora ci calcoliamo questa quantità con la calcolatrice, quindi facciamo 80 diviso. 2500, avrei direttamente potuto semplificare, 0.032. Quindi, il valore di A è 0.032, attenzione che ci va un bel meno, non ce lo dimentichiamo, meno 0.032. Quindi, a questo punto, sappiamo che la nostra equazione la possiamo, a seconda di, se vogliamo prendere, quella nella vertex form, oppure quest'altra, qui ci va sempre un meno Prendi, basta prendere adesso una di queste due o questa o questa, adesso io direi che forse nel nostro caso che adesso andiamo in block di games, questa si scrive più velocemente attenzione che se decidete invece di utilizzare la prima forma ovviamente vi serve esplicitarla rispetto a y, cioè il meno 80 deve essere portato al secondo membro, noi comunque adesso andiamo a scriverci la seconda quindi dobbiamo fare meno 0, 0 32 per x per x meno 100. Andiamo su Blockly Games. Allora, prima cosa, la x sarà legata al tempo, quindi metto x uguale time, perché in questa parabola qui la x dovrà percorrere tutte, tutto l'asse x da 0 a 100 in modo solidale col tempo. Mentre per la y dobbiamo andare a replicare tramite questo blocchetto, una serie di blocchetti fatti in questo modo, le operazioni indicate nell'equazione. Quindi partiamo dal fatto che dobbiamo fare x meno 100, ma x è time, quindi dobbiamo mettere tempo, questo più deve diventare un meno, e qua devo digitare 100. Poi questo time meno 100 va moltiplicato per x, quindi prendiamo un altro blocchetto con le operazioni, questo lo devo moltiplicare, quindi questo è un per x, ma x è il tempo, quindi qui ci metto il tempo, tutta questa roba deve essere moltiplicata, quindi prendo ancora un altro blocchetto, e qui ci metto un bel per, il valore di a, abbiamo detto, è meno 0.032, ok, questo qui è il valore della y, Ora facendo partire play, io adesso non lo faccio perché voglio che il risultato lo vediate voi, eh, si vedrà esattamente eh, la traiettoria che eh, avevamo detto all'inizio, cioè la parabola con vertice in 50-80.